Buongiorno e benvenuti a IF News, l'appuntamento del venerdì alle 13.30 che fa il punto sulle principali novità di fisco e di lavoro che sono arrivate nel corso della settimana in chiusura e butta un'occhiata su quelli che potranno essere eh, le novità e i temi di maggiore interesse per la settimana eh, in entrata. La settimana eh, che sta per concludersi, è stata caratterizzata dal decreto lavoro 2023, eh, ancora eh, in bozza dalla GIL ai bonus assunzione le novità eh, in arrivo sono nell'articolo di Francesco Rodorigo. Vediamo che la garanzia per l'inclusione GIL sostituirà il reddito di cittadinanza e ci sono poi bonus assunzione per i giovani e novità in arrivo nel nuovo decreto lavoro i principali provvedimenti sono inclusi nella bozza del testo che verrà presentata a breve in consiglio dei ministri vediamo quindi che eh, tra questi c'è appunto GIL, GAL e PAL i nuovi strumenti che sostituiranno il reddito di cittadinanza e poi il bonus assunzione per i giovani NIT maggiorazione per l'assegno unico, l'incremento delle risorse del fondo, nuove competenze, nuove causali per i contratti a tempo determinato, novità per i lavoratori domestici e altre novità, tutte ovviamente da confermare quando sarà pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale del decreto che eh, arriverà a breve in Consiglio dei Ministri e dovrà essere eh, approvato. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi. Per quanto riguarda poi ancora la scorsa settimana ci sono novità sul bonus trasporti 2023, come richiederlo e da quando? La domanda online dal 17 di aprile, quindi dal lunedì scorso, è stata stabilita la data a partire dalla quale è possibile presentare la richiesta tramite l'apposita piattaforma. Le istruzioni su come ottenere il bonus trasporti di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici sono all'interno dell'articolo. È stata proprio la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ad annunciare che è possibile richiedere il bonus trasporti a partire dal 17 aprile ed effettivamente è stato così. Per l'agevolazione sarà necessario utilizzare la piattaforma che è stata attivata lo scorso settembre e eh, per ottenere il bonus di 60 euro si dovrà rispondere al nuovo requisito che è quello del reddito complessivo relativo al 2022 fino a 20.000 euro quindi la platea di potenziali destinatari eh, si eh, restringe le istruzioni per ottenere l'agevolazione sono all'interno dell'articolo eh, e ancora un evento che ha caratterizzato la settimana è stato appunto quello del 19 eh, di eh, aprile con l'attuazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al centro del convegno che si intitola Le politiche per lo sviluppo del Paese, tra opportunità, sfide e necessità di riforma non solo fiscale. Eh, ci sono appunto eh, le eh, interviste al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria eh, Ruffini, alla sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, all'Avvocato Marco Monaco, socio e coordinatore del Dipartimento di Diritto Amministrativo Advant NCTM, eh, che eh, ha eh, spiegato che l'attuazione dipende da un fattore strategico, l'efficienza della pubblica amministrazione, abbiamo dei colli di bottiglia, ma sicuramente una sfida da eh, cogliere. Proseguiamo con il Super Bonus che anche questa settimana entra tra le notizie più importanti con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 18 aprile che riguarda i crediti del Super Bonus e le istruzioni per la fruizione in 10 anni. Le somme del Super Bonus, Bonus Barriere e Sisma Bonus devono essere oggetto di comunicazione alle entrate entro il 31 marzo 2023 la scelta può essere effettuata dal 2 maggio prossimo tramite la piattaforma della cessione del credito o dal prossimo 3 luglio nel caso di adempimento tramite intermediario abilitato l'agenzia delle entrate fornisce quindi le eh, istruzioni per rendere operativa la misura già prevista dal decreto aiuti quater che è stata ampliata nell'applicazione dal decreto cessioni, la cui legge di conversione è attualmente in vigore ha previsto diverse modifiche alla disciplina della cessione del credito. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. E chiudiamo. Questo appuntamento con una notizia fresca eh, di eh, giornata, bonus occhiali 2023, domanda online dal prossimo 5 maggio, attiva la piattaforma per chiedere il voucher e il rimborso. L'articolo è di Rosi Delia, dopo più di due anni sarà possibile presentare domanda online per ottenere il bonus occhiali, si parte dal prossimo 5 maggio, una data da segnare eh, in agenda, ma la piattaforma che dovranno utilizzare anche gli esercenti per la registrazione è attiva da ieri. 20 eh, aprile finalmente quindi chi eh, rientra tra i requisiti potrà richiedere il contributo di 50 euro sotto forma di rimborso per gli acquisti già effettuati e di voucher per quelli da effettuare anche per lenti a eh, contatto la piattaforma come abbiamo anticipato è attiva da ieri 20 aprile e ne dà notizia al ministero della salute l'agevolazione è destinata a cittadini e cittadine con un ISEE non superiore a eh, 10.000 euro i dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo che eh, apre un po' lo sguardo verso la prossima settimana, il prossimo periodo, quindi una data sicuramente da segnare in agenda è quella del 5 maggio per i contribuenti interessati e poi ci sono le eh, note scadenze della fine del mese che verranno però rimandate di qualche giorno eh, perché eh, il 30 eh, di aprile cade all'interno di un weekend e il 1 maggio è appunto la festività dei lavoratori quindi molti adempimenti slitteranno al prossimo 2 maggio per oggi è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo sempre alle 13.30 arrivederci